Ciao a tutti ragazzi, mi sono Danemitics e Marco007 e siamo tornati su Undertale. Yay. Quindi in questa parte roba. Nella scorsa parte ehm, Papyrus l'abbiamo ucciso. Adesso tutte le sue ossa sono seppellite No, oh, guarda, ciao Papyrus. Quindi sei tornato indietro per vedervi Sì. Deve essere davvero serio riguardo a ciò. Dio, dovrei andare da qualcosa. Andremo da, da, andremo da un parte? posto speciale. Andremo in un posto speciale. Un posto in cui passo davvero molto tempo La libreria Ha sbagliato via Sì no. La mia, mia. <ride> E c'entra entra subito Sbatte dentro la porta Impressionato? Oh, oh, <ride> ho aumentato l'altezza del mio uh, lavandino Bello. <ride> Ora posso metterci più ossa sotto e farlo diventare uh, Dacci un'occhiata. Questo è identico al cane della durante la battaglia. Okay. Cosa? Prendi quel cane, prendi quel canino. Dannazione: <ride> Hai uh, detto sans. Sans. Smettila di... Smettila di... Come si può dire? Uh, di fare... Vabbè, arricchire... di tipo... arricchire la, la mia vita con... Musica incidentale <ride> Se ne vai per ritorno Aha, interessato al, nel mio museo del, del cibo Per favore Osserva il mio... Um, tipo... La mia mostra culinaria Metà del frigo è... Ehm... <ride> Ah, metà del frigo è riempita di contenitori. Tu tutti con la scritta spaghetti. L'altra metà contiene nulla ma una, una busta di patatine vuote. Dentro il frigo, mio fratello va sempre fuori a mangiare. Ma recentemente ho provato a cucinare qualcosa. Era come: ah, non ho capito che cos'è un wish. Vabbè, quick è qualcosa. Ma stavo leggendo un ma riempito con una, una, una, zuccherosa. una, sostanza, una sostanza zuccherosa non uovo. <ride> Cosa? Non egg. Che assurdità. C'è una torta vuota con... Eh, no, una, un contenitore sì, di torta vuota. Sì, vuoto. Una, una teglia per le vu È Vuota dentro il forno. Ok, trash can. Quello è il cestino. <ride> Siete libero di visitarlo ogni volta che vuoi no, grazie ah si sì. <ride> lui da lontano la stanta <ride> questo è il mio questa... Questa è la il cucciolo questa... di no, mio no, fratello no no questa è la teoria che conferma che Patrick e Sans tutti e due hanno un pet rock <ride> questo è il vabbè si sì. uh, si dimentica sempre di nutrirlo <ride> Come sempre devo aver. devo assumermi la responsabilità. La <ride> ah, roccia è sì. coperta di.. <ride> di, di, di <ride> canditi. Zuccherini. Canditi. No. Canditi. Sprinkles. Canditi. Quelli che si mettono alla torta. E <ride> <ride> il mio bean show preferito e sono le barre del. Nessun segnale. Il mio bean show preferito. Dice. Restate, restate sintonizzati per un nuovo programma. MTT. Mm, chissà che è MTT. Cosa? È, Molto di tanto, solito, tanto Di solito è meglio di questo. Ok? È soltanto un brutto episodio, non giudicarmi. Calzini? Ah, uh, c'è un calzino sporco con una, una serie di note su, su di esso. Sans, per piacere, prendi i tuoi calzini. Ok. <ride> Non metterli di nuovo a terra Spostali uh, Ok <ride> Gli hai mossi di due centimetri Spo Mettili nella tua stanza uh, Ok E non portarli indietro uh, Ok E ancora qui uh, Non hai non appena detto di Portarli Ah, Non hai appena detto di non portarli uh, Indietro nella mia stanza Lascia stare uh, Cosa? Ah, non riportarli indietro <ride> Eh, non portarli indietro È un libro di battute uh, Ok dai like. uh, Vediamo Dentro uh, Dentro il libro di battute c'è <ride> C'è un libro di fisica quantistica Guardi dentro Dentro il libro di fisica quantistica c'è un altro libro di battute Guardi dentro C'è un altro libro di fisica quantistica Quanto deve essere alto sto libro Decidi di fermarti <ride> <ride> Dici di fermarti perché c'era altro Da, da sotto le scale e sta fermo a guardare nulla Tu vai al quadro e lo, lo guardi Un'immagine classica. Un classica Mi ricorda sempre di cosa è più importante nella vita Le ossa mm. Posso cadere? No La porta è bloccata Cosa sta facendo qui? Una discoteca, Sams Sì quella è la mia stanza. Se hai finito di guardare attorno... Possiamo andare dentro e... Hang out. uscire. Uscire più o meno. Come, come una coppia di, di amici fighi Andare dentro? Sì, sì. Non hai yeah. guardato il couch comunque. Vabbè. Ehi... Hey, um... Questi sono tutti gli attacchi che ho usato con te. Grandi memorie, eh? Come se fosse... Me lo ricordo come se fosse ieri. Anche se è appena successo <ride> Quello del mio letto o Anche Ah Se mai vado in superficie <ride> Lo voglio guidare lungo una, una un strada. strada Capelli <ride> Vento tra i miei capelli uh, Sole sulla mia pelle Ovviamente è soltanto un sogno quindi invece è cruise, ok? boh, is news? ah lo, la, la guido più o meno, cioè uh, mentre le dormo tipo in giro per la casa ah si, sì, le mie action figures un grande riferimento per, per uh, scenari di battaglia teoretici teore... Come, come si dice? Teoridici teorici come, come faccio ad averne così teori tanti? teorizzati oh, vabbè. Beh vabbè diciamo soltanto che, che sono da, A ah, eh, <ride> da da un uomo grasso paffuto, sorridente, che ama sorprendere le persone. Sì, è giusto. Babbo Natale! Ah, ok. Lol. <ride> quella non è la, non quella, non è quella la bandiera del, del Nito No, Nito vuol dire tipo Nito. bella, oh. carina Ah ok Andai non ho trovato la baia dei pirati Penso sia fa dal mondo umano Ora so cosa stai pensando Perché una bandiera umana Ha un, uno scheletro <ride> Un bellissimo scheletro su di essa? Eh, ho una teoria Penso che gli umani Siano discesi dagli scheletri Ok Sta diventando sempre <ride> Quel libro è una delle mie memorie preferite. Uh, ah, uh, Costruzione avanzata di puzzle Per uh, menti critiche <ride> Quindi è un pazzo Uh, quel prossimo libro? Ah, il prossimo libro è un altro dei miei preferiti <ride> Picabu <Peekaboo ride> Nascondino No, uh, com'è che si chiama? Vabbè, si, sì, nascondino Vabbè, con Fluffy uh, Bunny Con uh, coniglio uh, con fluffoso, vabbè La fine mi prende sempre Non ci sono, non ci sono scheletri nel mio armadio. Tranne me qualche volta. <ride> sì. I vestiti sono. Sono tutti appesi.. in ordine dentro. Ok. L'internet, sono abbastanza popolare lì. Sono soltanto una dozzina. Da. Sono soltanto una, una dozzina. da. un ha ah, un, un, cioè, un numero di, di follower a doppia cifra <ride> Quindi almeno due followers No, vuol dire che Ah <ride> Sì Ovviamente la fama ha un prezzo caro Un troll geloso Ha come si dice, Ha infamato la mia persona Ha infamato il mio personaggio online <ride> mi manda sempre Mi manda sempre dei, dei delle cattive battute in, in un font orrendo Non no, orrendo Chissà so chi sia Goofy uh, in Strano un font, goofy. In, un font, in un font pippo <ride> Quindi ehm um, Se hai visto tutto inizierà a uscire Yes Ok Usciamo allora Ten Hang ten Hang out Star Eccoci qui Ci Stiamo uh, uscendo. uscendo In realtà non l'ho mai fatto prima allora <ride> Ma non preoccuparti puoi, puoi scrivere preparato Senza Senza molte lettere del mio nome Ah, non puoi, non puoi premere, non puoi scrivere per parte senza molte lette, Papai sì Ah, ho preso, ho preso un libro ufficiale delle, delle, uscite dalla libreria. Siamo pronti per avere un ottimo tempo, per passare un ottimo tempo. Vediamo. Step 1. Premi la chiave C, la, il tasto C, la, la, la tastiera. Per.. Principale okay, ma che è HUD? Bo uh, ah. Wow! Mi sento così informato. <ride> Quazzi, vuole <ride> che passo il giù a casa. <ride> crimine uovo, crimine. Uh, il ah radar. sì, que quello dice che è giovedì ed è notte, ed è vero. Um, e ci sono un sacco di cani a Il, caso, ra il radar, radar dei cani. Real in it! Okay, non ho capito che cosa vabbè. Wow, mi sento così informato. Penso che siamo pronti al, al prossimo passo. Step 2. Chiedili di uscire. Umano, io, il grande papyrus. Vuoi uscire con me? Davvero? Wow! Penso che significa che parte per il, secondo, il terzo step. Step 3 Mettiti dei bei vestiti Quindi per ti sto per... preparando per un'uscita uh, un Durante l'uscita sì. Metti dei vestiti belli Per mostrare che ti interessa ah. Aspetta un secondo We're closing La bandana intorno alla tua testa Stai indossando vestiti adesso Non solo la bandana sai Non solo quello prima oggi stavi indossando vestiti ok no non può essere hai sempre voluto uscire con me dall'inizio <ride> sì, no l'hai pianificato tutto sei molto, sei molto più bravo a uscire di me no il tuo potere dell'amicizia è morto. Nye. Nye. A caso, attenzione sale poi scende, sale. Non pensare di avermi. di avermi sorpassato. Che cioè, prima ancora. è calmissimo, poi è, è, è, è super tenso. Non pensare tenso. di avermi ancora battuto. Io, il grande papà, io. Non insomma. è una gara, è un'uscita. Non sono mai stato battuto a, ad uscire da nessuno. E mai lo sarò mai, non è mai uscito. E mai lo sarò Posso sempre Posso facilmente restare al tuo passo Vedi, io anche Posso indossare vestiti <ride> Davvero Infatti Io indosso sempre i miei Vestiti speciali Sotto i miei vestiti normali Giusto in caso qualcuno vol volesse, volesse uscire con me Osserva si, sì, il cappello ce l'aveva sotto una tipo una specie di cuffia per le colore della. Sì. della, della I hate no, no? Yeah. che cosa pensi del mio stile segreto? No! Un complimento genuino Beh, <ride> un altro colpo ed è morto. Comunque non andestendi. Non, non non capisci ancora il, il potere segreto di questo outfit Di conseguenza Cosa hai appena detto è invalido Questa uscita non... Non, non escalerà so più... Avanti. Non andrà più avanti Non escalerà oltre Fino a quando? Finché non trovi il mio segreto Ma ciò non succederà Ah, so dove è il suo segreto, però io direi di andare avanti. Uh, ah, le, le anime umane sono più forti delle anime dei mostri, ma le soglie delle mie scarpe delle le nostre sì, le suole delle nostre scarpe, d'altro canto, sono abbastanza uguali. Lo stesso. Ti prego, ti prego. Sì, Mantieni la mia mano so... Così che ti dirò la risposta? No, devo resistere. Vediamo <ride> dei partifanci. Non c'è nessun segreto nelle mie gambe. <ride> soltanto molto lavoro e perseveranza. <ride> ok. <ride> non sono le gambe quelle. La <ride> mano. Ok. Vabbè, è sotto il cappello comunque. Lo so, lo so. Capisco, capisco. <ride> Mi piace accarezzare i miei bicipiti con un cuore volante. <ride> ma chi non vuole? <ride> uh, vediamo la maglietta. Cosa. Questa maglietta originariamente non diceva figo, ma l'ho migliorata. Uh, ah, uh, pro tip. Cioè, consiglio da esperto. Tutti, tutti i tutti gli articoli, vabbè, tutti i vestiti possono essere migliori in questo modo. Vabbè, fallo e basta. Ah, mio cappello. Okay. Il mio cappello? Il mio cappello? Il mio cappello? A caso? Non è nemmeno così alto il cappello. Beh, beh, bene allora, hai trovato il mio segreto. Che poi ha detto che questi ce l'aveva sotto i... Non vedi, gli non gli vedi prima. la testa di Papyrus, è tagliata a metà. <ride> sì, oh. certo. Cioè lui aveva prima una copertura, poi il cappello, poi il regalo, tutto insieme sotto. Suppongo di non avere più nessun'altra possibilità allora. È un regalo... È un regalo per te? Dont. Spaghetti. <ride> Sai che cosa sono? Spaghetti! So che cosa stai pensando, non è vero? Giusto! Ma... così sbagliato. Non è una semplice... Non è un semplice piatto di pasta. Questo è lavoro da artigiano. Certo. Uh, spaghetti vellutati. Uh, tipo... come si dice, Edith? Stagionati. Stagionati uh, in... Uh, in casca. Tipo di quercia casca, non lo so cucinati da me il grande chef papyrus cristian umano è il momento di finirla Eat it. prendi un piccolo morso la tua faccia eh, inizia a rivoltarsi di quel riflesso il sapore indescrivibile che espressione appassionata Devi davvero amare la mia cucina. Sì, <ride> certo. E quindi E quindi di conseguenza a me Magari anche più di quanto io amo. Ah! ah. Pff, no. Ora i vanno no. contro. Eh, niente. <ride> sì, e niente. Ma si è mangiato la, la barra della felicità della, della, della amicizia. <ride> dell amicizia. Umano, è chiaro adesso. Sei completamente ossessionato sì. con me. Tutto quello che fai, tutto quello che dici, è tutto stato per... Uh, per me. Vabbè, diciamo, per me. Per l'amore. Umano, mio. voglio che anche tu sia felice. È tempo per me di esprimere i miei sentimenti. È tempo che io ti dica, io, Papyrus, ehm, beh, beh, sono davvero impressionato che ti importi così tanto magari <ride> rallenta un pochino sei davvero una brava persona sono felice di essere amici con te ma penso che puoi raggiungere il tuo potenziale massimo se vivi un pochino di più per te invece <ride> che solo per me ehi <ride> um. hey, so la soluzione comunque... ah vabbè simbolo dovresti... dovresti proprio uscire col mio boss dovresti proprio uscire con il mio boss, andai! Penso che uh, se, te, se espandi un po' la, uh, la tua energia tra gli amici più, più avrai un storia di vita più, più healthy. Sì, ti faccio diventare amico con Andain. <ride> Comunque, piccola cosa. Ah, vabbè. Oh, eh, se hai bisogno di me, ecco il mio numero di telefono. Mi puoi chiamare quando vuoi. Platonicamente. <ride> okay, sì, non amorosamente. Ah, no. Cool. Beh, devo andare. <ride> Bene, comunque, piccolo tip Ok, ora lo Se, se, con lui. se rifiutate tutto, se mettete no a tutto, uh, non, succede, non cambia nulla. Semplicemente il diavolo finale. Il dialogo finale è <ride> tipo... Uh, che tipo vuoi lasciare tutto a lui. E eh, quindi è lo stesso. Okay. Wow, ci sono voluti solo 4 secondi per chiamarmi. Devi davvero essere disperato per aiuto. Beh, preoccuparti non. Questo è Papyrus. Ah, questa è la... È la hotline dell'aiuto di Papyrus. Non helpful hotline, no. hotline. Scrivi la tua location. Eh ti dirò qualche uh, consiglio caldo quindi dove sei eh, sei, sei, ancora ancora in... mia, sei ancora in camera mia uh. <ride> il bello no il bello è che non se ne sono mai andati dalla camera lui se ne è andato dalla camera e l'ha lasciato dentro caso hai mai sentito parlare di qualcosa chiamato porta <ride> aspetta non ti preoccupare ti disegnerò un diagramma <ride> Ok Ho bisogno di aiuto papà Io un attimo Te lo chiamo qui dentro Sei in mia casa Buona scelta Sei in mia casa Sei in casa mia Comunque penso che è tecnicamente anche la casa di Sans Ma prefero, preferisco non discutere di questa parte La sua stanza è, è come un'altra dimensione Un mondo dove non, non esiste non esiste la, la sfera folle. <ride> ok, vabbè, non importuniamo Papyrus che attualmente non esiste da nessuna parte della mappa. <ride> e andiamo un po' avanti finché possiamo. Eccetto che no, perché adesso è il tempo di andare. No. Mm -hmm. 22 minuti per Non sto andando avanti. Perché? Non mi fa glitchare. Ecco, ecco Perché vedi? la eh? Eh? nazione Marco. Ehi! Hey. Hey Non è niente mm. Hey mm. Ehi, Sans Sans, ma non eri in stanza tua tre secondi fa? <ride> va bene Vai uh, Sì, va bene Parliamo un po' con Sans Ne posso andare qui dietro, va bene Cosa? Non hai mai visto un tizio fare due lavori prima d'ora? Allora? Uh. Fortunatamente due lavori significa... Uh, significa <ride> due volte le, le pause legalmente richieste mm. Va, uh, andrò al grill Puoi venire con me? Vabbè mm. se insisti Allora Mi non so che significa Tipo Vabbè Mi priverò del lavoro Di mm. mm. qua sono a E mo siete le trasportate via <ride> Ecco A casa Scorciatoi veloce eh? tutti e hey, Sans ciao Sans ciao Sans e hey, Sansi e hey, Sans non eri qui per colazione giusto qualche minuto fa ehi hey, non ho avuto non ho, non ho fatto colazione almeno per una mezz'ora starei forse parlando del brunch cosa non faceva ridere è una battuta in inglese, ok? Non funziona in italiano. Il brunch è un passo che sta tra la colazione e il. Probabilmente ha un altro tipico, lascia stare. Qui, sediti comodo. Guarda, tieni l'occhio dove ti sedi Qualche volta degli stramboi li mettono dei cuscini per macchio sui sedili, vabbè. Comunque, ordiniamo. Cosa vuoi? Burger? Burger. Ehi, hey, suona bene. Grillo, prenderemo due Burger. <ride> e si pettina. Quindi che cosa stai pensando? Cosa pensi del mio fratello? Ovviamente è figo. Saresti figo... Saresti figo anche tu se mettessi quell'outfit quel ogni giorno. <ride> Ah, la, la, togliere, la toglierebbe toglierebbe quell'outfit soltanto se avesse proprio necessariamente bisogno O comunque almeno lo lava E per, per, per lavarlo intendo che lo tiene mentre si fa la doccia Perché ha bisogno della doccia? C'è uno scheletro Ecco, arriva lì il Grub non Vuoi un po' di ketchup? Ah, invece di Burg, Grub <ride> Bone Appetite Hai capito? Bone sì. eh, eh, è... Prendi il ketchup Ah uh, Il topo cade E il ketchup nella bottiglia si, si versa nel tuo cibo Ops Vabbè uh, forget about it Dimenticatelo dimentica. Puoi avere il mio Non ho fame in ogni caso si gratta di sedere <ride> comunque eh, <ride> dico non devi, devi davvero devi ammettere che papyrus fa del suo meglio che è successo? intanto allora, collegalo scusa cioè, no no no è storto vabbè vai avanti vai avanti mi piace eh, cioè per esempio come prova continua a provare ad essere parte della guardia reale è perseverante Interlocco. un giorno è andato a casa di una guardia reale <ride> e l'ho pregata di lasciarlo entrare <ride> ovviamente ha chiuso la porta in faccia perché era mezzanotte <ride> ma il giorno dopo si è svegliata e l'ha vista ancora aspettare lì vedendo la sua dedicazione ha deciso di dargli eh, allenamento da guerriero e è ancora in progresso <ride> non mangi il burro. Oh sì, ho sempre voluto ascoltare eh, a, a chiederti qualcosa. Hai eh, mai sentito parlare di, sì, di, di un, un fiore un... parlante? Quindi sai tutto riguardo. Il fiore dell'eco. Sono, da sono dappertutto uh, marsh, che cos'è? Qualcosa da loro? Eh, di qualcosa? E lo ripeteranno ancora e ancora. Che ne pensi? Ah, eh, che cosa c'entra? Eh, Papyrus mi ha detto qualcosa di interessante l'altro giorno. Qualcosa. Ah, qualche volta, mentre non c'è nessuno attorno, un fiore appare e gli sussurra delle cose: Flatteri non so cos'è. Eh, suggerimenti. Incoraggiamento Predizioni. Strano, eh? Qualcuno deve, essere, deve stare usando i fiori dell'eco per uh, giocargli un brutto scherzo? Tieni gli occhi aperti, ok? Grazie. E riprendi mm. tutto il tempo. Beh, è stata una lunga pausa. Non posso credere che... Uh, ah, che mi hai fatto perdere tutto questo tempo da lavoro. Oh, comunque sono, sono, sono totalmente senza soldi. Puoi, puoi pagare tu. Ho dato 1000 G no. sto scherzando. Grubbi mettilo sul mio conto. Oh, eh by the way BT non mi hai fatto la iota Io saltato per vai, mi mangia il burg. Dire. Cioè, li avete rovinate, li avete lasciati là. Così va bene. visto che Sans ci ha riportati. Qui, torniamo. Eh, si, sì, salva. Lì. Chiudiamo. Mi spesso leggi le lettere di Sans, tutte una per una, tipo quelle sono le tasse che Sans paga. Sto andando. A, a, al sta Ligru. L'IGRU l'ho usato. Tipo, parliamo con Sans e dice, cioè, come hai fatto a metterci così tanto tempo? No, tipo, parliamo con Sans e dice, e dice, Ehi vuoi andare a Gribbis? Vediamo mm -hmm. cosa dice. Usciamo di nuovo qualche volta. Ok. Ok, Sans. Eh, uh, sì, va bene. Bene, quindi, nella prossima parte di Undertale andremo avanti, stavolta però questa non è più una scorciatoia di Sans per andare a Grimmis. Sì, ora, ora, ora si, si, va si, va si va davvero avanti Bene, quindi ci vediamo alla prossima Ciao, Ciao. rispondete al sondaggio e iscrivetevi Ciao